sembra un mare spettacolo ma no, pensa a te no, nella strada della Forra che spettacolo guarda la mia ragazzi eccoci qua ragazzi sulla strada del Monte Bondone Ah che bel fresco! così buono yeah mamma mia, che bello eh. se abbiamo mangiato possiamo andare E qua, Ciao ragazzi, siamo qui al Passo dello Stelgio, sono con Gianluca. Ciao ragazzi, sono, sono un ninja. Un ninja, è molto provato Gianluca da questo viaggio, ha provato un po' tutti, ha messo a dura prova la nostra, come si può dire, la nostra atleticità. Adesso scappiamo, perché già abbiamo preso pioggia, tanta pioggia. Un altro nevicato so, un po'. So. Eh, è anche E niente. Questo lo serve, queste sono le condizioni, eh, insomma, abbiamo preso pioggia, alla fine era inevitabile.